Ehi hey, tu fan dei mei contro te, girati! Sì, proprio tu! Sei uno youtuber fallito che non fa visualizzazioni! Perfetto! Ho trovato un modo per farle velocemente! Andiamo! Sai qual è la fase 1? No? Te lo dico io! Fase 1! Lancia del flame! Ok basta, puoi fermarti! Fermati! Ok, bene. Hai vinto. Primo passo fatto. Fase 2. Carica il video. Ok, basta, puoi fermarti. Fermati. fermati. Okay, Sto bene. caricando il video. Hai vinto. Primo passo fatto. Fase 3. Goditi la tua fama.